Buongiorno, io mi chiamo Roberto e come avrete letto dal titolo vi racconterò la mia esperienza qui in Catalogna. Beh, almeno un po'. Tutto è cominciato sei mesi fa. Volevo uscire dal nido familiare e fare un'esperienza all'estero, differente, con una cultura, una lingua, una società differente e perché no anche per crescere personalmente. Grazie all'aiuto di qualche mio amico qua ho trovato un appartamento beh, in realtà una stanza qui a Iguarada per chi non lo sapesse Igualada è una città che dista a circa 60 km da Barcellona ed è il capoluogo della comarca della Noia la Catalogna è divisa in comarche e ogni comarca ha il suo, la sua città principale Beh, quando sono arrivato era normale che, che fossi eccitato di stare comunque sia in un, in un mondo nuovo nonostante ciò mi sono reso conto che le cose non erano facili però partiamo con ordine direi di cominciare sfatandovi qualche stereotipo che uno può pensare sui catalani all'inizio mi sono trovato davvero in difficoltà perché qui parlano catalano quindi comunque sia non è particolarmente facile capire e farsi capire però devo essere sincero col tempo ho apprezzato questa lingua e l'ho anche studiata e fidatevi se dico che il catalano non è un dialetto però voglio tranquillizzarvi qui le persone sono bilingue quindi parlano sia lo spagnolo che il catalano In secondis la Catalogna fa parte della Spagna ma come capirete se verrete a vivere qui ci sono delle differenze talmente tali e nette che se vedi un ragazzo, una ragazza non dici guarda uno spagnolo c. Guarda, il catalano, una catalana per me si sì, fa parte della Spagna, però se vieni qua in vacanza o a vivere è bene che li distingui per bene, perché alle persone di qua piace essere chiamate e si sentono di più catalane che spagnoli Non tutti, ovviamente, non tutto. Altra cosa, i catalani sono queste Beh, direi proprio di sì esattamente come gli spagnoli, sono molto cristalli e la cosa che mi stupisce è che le feste sono vissute dal popolo la partecipazione del popolo è completa le famiglie, gli anziani, tutti che escono e stanno svegli anche fino all'età di notte senza nessun problema quando invece in Italia già alle due devono magari togliere la musica dovremmo imparare però, come sono caratterialmente i catalani? Beh, io la prendo molto leggera. Ovviamente non tutte le persone sono uguali e non tutte hanno lo stesso carattere. Però da come l'ho vissuta, in linea generale, possiamo dire che sono molto simili a noi perché sono allegri, festaioli, vivaci cordiali, Però hanno anche una parte, diciamo, tra virgolette francese, nel senso che sono molto timidi, diffidenti. E voglio ripeterlo: non tutti gli italiani sono cordiali, come non tutti i francesi sono timidi o, o diffidenti. È una linea generica, data dalla cultura, dalla società. Ognuno, poi, è fatto a modo suo. Sono tornato casa mia, così sono più a mio agio, sono più rilassato, anche perché eh, l'ultima parte è un po' sensibile, perché soprattutto in questo periodo, con i media, con la televisione che ne parla tanto, molte persone si possono domandare, ma i catalani odiano gli spagnoli? Premetto, anche qui, che le persone possono pensare ognuna una cosa differente, io non mi metto né da una parte né dall'altra, perché non, non, non è una cosa che mi appartiene direttamente. Però tengo un'idea. Sicuramente quello che i media ci propongono non è sempre la verità. Le persone devono cercare di vedere eh, davvero quello che succede e di riflettere sulle cose. Perché stando qui e vivendo qui non posso fare a meno di eh, sentire eh, la rabbia, l'amarezza, e la perseveranza delle persone catalane, perché comunque sia ci sono delle ingiustizie e se un popolo sta male, è arrabbiato ci sono sempre dei motivi, quindi al finale io non credo che i catalani odino i spagnoli, credo che i catalani odino un po' il sistema però non penso che abbiano niente contro le persone spagnole o di altri paesi, in conclusione consiglio la Catalogna per vivere o le vacanze? Io la consiglio, non sono un critico, eh, però io la consiglierei perché la cultura è interessante, eh, la storia della Catalogna è interessante, ha molto da offrire, eh, i paesaggi, eh, l'arte, tutto. Io sono contento di aver vissuto in questa città, in questa, eh, in questa regione, ho imparato la cultura, ho imparato a vivere un po' come loro, eh, sono piccolezze chiaro, però sono cose che poi, quando, soprattutto quando tornerò in Italia, cioè oggi, poi si faranno sentire. Ho imparato spagnolo, o almeno adesso posso capire e parlare abbastanza tranquillamente. Ho iniziato a imparare il catalano, non perché penso che il catalano mi cambierà la vita, perché chiaro, lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo, però mi interessa, cioè, far parte della cultura sapere anche la lingua no? di quel posto. Questo video eh, L'ho fatto molto di fretta e per ogni specifica cosa potrei raccontarvi tante, tante cose Però questo è soltanto un piccolo, davvero piccolo riassunto di quello che ho vissuto Di quello che, che penso, di quello che le persone da fuori potrebbero pensare Se avete altre informazioni scrivetelo nei commenti, chiedetemi Beh, che dire, come direbbero qui in Spagna, hasta luego